Nel 2020 il nostro Ateneo ha sottoscritto un nuovo contratto con l'editore Springer attraverso cui Si tratta di un contratto che eh, permette l'accesso a tutte le riviste disponibili sulla piattaforma Springer Link, ma, e questa è la novità, eh, con questo nuovo contratto sarà possibile per docenti e ricercatori della fine di Siena pubblicare ad accesso aperto senza alcun onere ehm, nelle oltre 2.000 riviste eh, ibride che l'editore pubblica e che sono disponibili sulla piattaforma Spring Come è possibile tutto questo? L'autore può, eh, autenticandosi con il proprio eh, indirizzo istituzionale, depositare sulla piattaforma dell'editore i propri articoli purché questi siano o degli original papers o dei reviews papers. Non è possibile eh, pubblicare all'accesso aperto le brief communications. Una volta eh, depositato eh, l'articolo, il, il saggio, i saggi sulla piattaforma dell'editore, del, dell avverrà il consueto il normale percorso di referaggio al termine del quale, eh, se l'articolo verrà accettato, l'autore riceverà una comunicazione dell'editore della conclusione del, dell'attività di referaggio e dell'accettazione e sarà possibile, verrà a quel punto eh, data possibilità all'autore di scegliere per la modalità open. Sottolineo che questa è una scelta del, dell'autore. In questo caso, se gli autori, l'autore eh, sceglierà questa modalità di pubblicazione, l'editore eh, manderà una comunicazione all'istituzione perché validi l'afferenza di quell'autore alla propria istituzione. Questa è un'operazione trasparente per gli autori perché verrà effettuata dai bibliotecari del sistema bibliotec bibliotecario Atene. Una volta completata la validazione, l'articolo va regolarmente alla pubblicazione nella rivista Open Access.